Il ruach. No, no, siamo sempre nel nefesh. Allora, no, e ve lo dico io, non vi preoccupate, no? Sapete cosa che ho visto allora? È anche tardi, quindi avete ragione. Ve lo dico io. Tanto abbiamo quasi finito. Allora, il ca è questo. Va bene? Questo. Potere, vita. Il ba è questo più, ovviamente, questo. Ed ecco perché aveva la faccia, comunque, anche se era un falco, aveva la faccia della persona. E, sì, aveva la faccia della persona, quindi è la persona. Basta, il ba è la persona. Capito? Poi ovviamente ci sono anche altre sfumature, eccetera, eccetera, ma noi ora parliamo generalmente di solo di questi due aspetti, ok? La persona che sei. Una volta che muori, la, tutto quello che tu ti ricordi di... Ora non so, un nome a casa, no? Eh. Dove va a finire? Sparisce tutto? Non ti ricordi più chi sei stato? Non ti ricordi più nulla? Perdi completamente la memoria? Perdi la tua persona? Oppure no? Ed ecco perché il ba si porta il ca, quindi si porta il potere per vivere dopo senza il corpo fisico. Se, se il ba vola ma non ha il ca, allora eh, il ba non può sopravvivere senza il ka. Ecco perché più che si onorano i morti, gli si porta le offerte di qui e di là e più che loro possono nutrirsi di, non, non è che si nutrono della banana, ma si nutrono dell'energia, del potere, di queste cose. E ovviamente non è che sono solo i morti, ci sono proprio intelligenze che, che funzionano così. Va bene? Allora, volevo provare una cosa con voi, velocemente, poi finiamo. Ecco, volevo provare una cosa. Sì, mi vedete poco, però vai uguale. quale. Dunque, allora, proviamo un attimo a percepire il nefesh. Perché è abbastanza facile, però bisogna sapere un attimo come fare. Allora, sgranchitevi un attimo, preparatevi tranquilli, non proprio in piedi magari, però sdraiatevi in qualche modo, cioè mettetevi seduti, come vi fa. Adesso portate l'attenzione all'elettricità del corpo. Quindi, prendete le due dita, se, se non vi riesce bene e volete sentire qual è il vostro ritmo elettrico del corpo, è molto semplice, prendete due dita eh, e chiudetevi completamente le orecchie. Dopodiché, state fermi e ascoltate. Ok? Quello è esattamente, eh, diciamo così, la, la, sì, la frequenza elettrica che il vostro corpo sta emettendo. Ora riproviamo, sempre tappando le orecchie, quindi ascoltando completamente questo rumore, sentendo tutto il corpo che vibra a questa maniera elettrica, perché lo sta già facendo in realtà, ok? Quindi si percepisce l'energia del corpo, eh, scusate, l'elettricità, l'elettricità del corpo. Ora si prova a rifare così, come avete fatto così, a cercare di unificare completamente eh, il corpo elettrico, chiamiamolo così, e poi quando vi sentite pronti mentalmente, per tre volte dite quello che ho scritto in chat. Eh, benedetta sei tu vita, benedetta anima profonda. Gli date per la prima volta un comando. Ok, scrivetemi se siete riusciti, un attimo. Come vi sentite adesso, per esempio. Non è tanto come vi sentivate prima, è più come vi sentite adesso. Sì, mi sento benissimo, ho percepito come se un peso mi fosse stato tolto. Ok. Molto bene. Molto più libero, ok. Io per esempio adesso sto sentendo, ho, ho sentito un'ondata di calore, per esempio. Però poi non è che tutti in effetti rispondano allo stesso modo. Come un appagamento. Ok. Ho anche percepito come una forza, a prescindere da me. Eh sì, è il Nefesh. Forza in se stessa, certo. Esatto. E infatti si inizia a parlare al proprio Nefesh. Io e Nefesh ci siamo fatti un discorso... <ride> Alla fine dopo che ho ripetuto mi ha fatto commuovere. Ah, ok. <ride> dopo il comando sentivo dei brividi lungo la schiena che venivano riassorbiti, perfetto, perfetto. Sì. Ok? Quindi questo che vi ho insegnato è uno dei modi per entrare in contatto io brividi all'inizio ok perfetto è uno dei modi per entrare in contatto ma anche sapete cosa che poi vi può servire davvero per dare comandi al vostro nefesh però si danno così come scriveva qualcuno prima cioè come una forza a prescindere da me forza in sé stessa non si danno io sono forte e invincibile yuhu No, perché facendo così voi spostate un attimo la coscienza, come avete già fatto tutti bene, e quindi vi trovate il nefesh in pratica di fronte. È normale che lo sentite come se fosse un'altra cosa, perché è così, è, è così. Ricordate che state parlando quindi al vostro inconscio, al vostro nefesh, al vostro, alla vostra anima profonda, Ok? E potete fare diverse cose, però fatele in una maniera sacra. State attenti perché a volte, per esempio, la prima fase in cui che si deve fare è riappacificarsi col proprio nefesh. E ora vi faccio sentire un altro un'altra parte sempre del nefesh allora chiudete un attimo gli occhi scendete giù verso diciamo verso il fegato eh? senza concentrarvi troppo sul fegato però scendete tranquillamente giù senza rimanere nella testa e ora vorrei che lasciaste liberi, completamente, ogni cosa. Lasciate libera ogni cosa che c'è, senza però definirla, tipo questo e questo, questo è questo. No, lasciate libero. Respirate solo con la bocca. Lasciate libere tutte le cose profonde, non le definite, lasciatele solo come così, libere, danzanti. Possono essere tutte le ossessioni, tutti i traumi, tutte le cose psichiche, tutta... prendetele tutte insieme e lasciatele un attimo lì, libere. Aprite proprio la porta dell'inferno, l'abisso. Entrate a dare un'occhiata, giusto un'occhiata, ma non chiudete gli occhi interiori, guardate. Fate risvegliare tutto. Sentite la sostanza di tutte queste cose e sentite come piano piano. È come se assumono un corpo in qualche modo, tutte insieme, mettetele tutte insieme, alzate un po' il collo verso l'alto, unificate tutte queste cose, unificatele tutte, tutte le impressioni, tutte le emozioni, tutti esperienze passate, tutte le vostre reazioni a ciò, e osservate come realtà è come se fossero tutti un corpo che si interlaccia col corpo fisico stesso in varie zone, però sono tutte una stessa natura, dalle più intense alle meno intense. Ora portate due mani, tutte e due, nel petto, nel centro del petto. Respirate da lì. E potete aprire gli occhi. Scrivetemi com'è andata, se era uguale a prima, e cosa avete percepito esattamente. Sicuramente è stata una pratica un pochino più difficile. Ma credo che ci siete riusciti. Completamente diversa sensazione di nausea, poi di lieve calore. Ok. Sei riuscito a sentire poi il corpo unificato? All'inizio mi pare di aver percepito dell'amare in bocca, possibile? Sì, tipo pille, bravo. Dopo? Mi pare di aver percepito intorno a me delle cicatrici, molto possibile. Come se formassi una palla. Ah, ok. Ma la palla com'era, di energia? Oppure era molto più densa e fangosa? Um, non proprio come prima, a parte una voglia di urlare e squarciare tutto. Poi come una fiamma che ha racchiuso tutto. Esatto, giusto. Giusto. è stato molto più intenso, ho visualizzato le emozioni in un modo molto diverso, molto denso, ok, denso, perfetto, avevo una forma piramidale, le fiamme e tutte le immagini, alla fine una sensazione tra sgomento e poi non saprei, ok. È giusto che sentiate nausea, è giusto che sentiate sgomento, è perfetto, perché anche questa è una seconda pratica che io vi trasmetto, eh, che farete sempre per conoscere il nefesh, perché il nefesh è... Prima avete, ne avete conosciuto il, il ka, adesso vedete il ba, cioè tutto quello che c'è, ok? Però sappiate che all'inizio è giusto che sia una cosa difficile, brutta, perché liberate tutto. Mi raccomando, alla fine rifinite con le mani nel petto proprio, perché nel cuore voi vi connettete al ruach, e quindi chiudete le porte dell'inferno, chiamiamolo, no? Chiudete le porte. Se non fate questo rimarrete un po' così un po' acciaccati. <ride> Però, in questa maniera, con queste due pratiche, voi conoscerete... Non è una cosa che si fa una volta, stasera e basta. Una cosa che andrebbe fatta piano piano. Ma in questo modo, voi conoscerete il nefesh. Veramente. E allora sì! che inizia a essere una danza, perché è come un animale, esattamente come un animale selvaggio in un bosco dove ha dovuto sempre lottare, dove ha dovuto sempre cavarsela. È normale che <ride> ad alcuni di voi <ride> arrivi un po'... <ride> è normale che ha dovuto sempre fare così, in fondo per, per sopravvivere, o comunque per cercare di avere una vita dignitosa, no? Nel mezzo a una giungla, però. In più, è come un animale selvaggio che non gli è mai stato dato amore. Amore da parte vostra e che quindi ha, se ha sempre cercato amore negli altri. Mi capite? Così è. <ride> Dunque. questo è un nefesh l'altro amico il ruach io l'ho rappresentato come un'aquila anche esso risiede il ruach è esattamente chi ha fatto l'esperienza che avete fatto poco fa ecco e quello che stavate sentendo un minuto fa era l'inizio della conoscenza del vostro nefesh, ma è il ruach che conosce il nefesh. Risiede nel corpo fisico anche il ruach. Buonanotte, se dovete andare via, buonanotte. È il conscio, quindi tutto quello che è conscio, va bene, la mente conscia. Il se ragionevole, ovviamente. E quindi quello che c'è da capire bene è che il Ruach vive sempre e solo nel presente. Ecco perché se ve ne andate dal corpo senza prenderne il Ka, poi non, non avete energia. Ma comunque, beh, lasciamo stare questo aspetto. Ehm... Addirittura c'era un altro, il Ren, che è il nome, perché l'anima, poi, secondo gli egizi, aveva anche addirittura più parti. E il Ren era bellissimo perché era il nome. E il nome di una cosa faceva parte dell'anima. Quindi era un'altra anima ancora. Un'anima è questa, un'anima è un'altra anima era il Ren. E praticamente è molto bello il concetto perché... Da un lato c'era il discorso che eh, fino a quando gli dèi ti danno un nome, tu esisti, dall'altro c'era il lato che fino a quando il tuo nome è rimasto nei ricordi di qualcuno, tu esisti. <ride> Capito? C'era anche quest'altra immagine, no? Eh, che faceva parte, credo, del va a logica, a parte comunque, no? Eh, di questo. Però avete capito? Cioè, fino a quando qualcuno parla di te, oppure fino a quando sei nella memoria di qualcuno, tu sei vivo. L'ultima cosa, ma molto importante, è che il Ruach ha volontà. Ecco mentre il nefesh è, su, eh, eh, no, il nefesh è memoria. Ok? Il ruach ha potere sul nefesh. Ecco perché vi dico, se voi tanto tanto fate quelle pratiche che vi ho detto e che abbiamo fatto assieme, il ruach inizierà a conoscere, quindi la vostra mente cosciente, diciamo, no? inizierete a conoscere veramente il vostro nefesh e lui, sentendosi amato, automaticamente ovviamente oh, guardatelo bene non è che in un giorno preso <ride> qui lo domate, eh? eh? però dovete capire che lui sa che, che è sempre parte di voi quindi, cioè, sa che comunque il ruach comanda Ecco perché adesso, se voi dite, dunque aspetta, su che argomento è la serata? Ah sì, nefesh, è questo, questo, questo dato ve l'ha dato il nefesh, la memoria. Il ruach non ha memoria, se noi avessimo solo il ruach, saremmo solo nel presente, come tanti oggi vanno di moda, no? Sì, solo nel presente, no? E basta. E poi diventi scemo, perché non ti ricordi più nulla, <ride> capito? <ride> Un panoso del genere. Ecco, e invece la memoria è importante, capito? Però sappiate che la memoria è nell'ambito del nefesh, mentre invece la presenza, il ruach, la comprensione, è volontà. Quindi è sempre il ruach che ha volontà, mai il nefesh, va bene? Infatti lui vuole essere domato, comandato, esatto. Lui aspetta solo di essere amato. Questo aspetta, capito? Però, vi ripeto, non vi crediate che sarà schiocco le dita e basta, perché quando voi inizierete a conoscerlo, allora poi mi capite perché ho messo questa immagine. Allora lì, altro che la sensazione di calore, lì lo sentite, il diavolo sentite che si sveglia. Cioè, aprite le porte di un abisso proprio. Però se vorrete e se piano piano, sempre con le stesse tecniche, no? piano, piano giorno dopo giorno, proseguite, voi inizierete a scoprire che questo... Avete presente a volte anche nei film, quando c'è il grande nemico, poi si leva la maschera e ha la stessa faccia del protagonista. Avete visto a volte qualche film così? Non so se l'avete visto. Vediamo se l'avete visti. Sì, ah, ecco, ok. Il senso è sempre quello. Ma ora, ora è tardi, poi non mi viene in mente nemmeno, però sicuramente c'è stata anche qualche mitologia che parla di questa roba qua. Cioè, di... capito? Quindi avete capito? Spero, di avervi fatto capire, come il fashion non ha niente di oscuro e negativo, eccetera, eccetera, capito? Ciao tanto ma tanto di um, cioè tanto ma tanto da comunicarvi <ride> ora vi faccio vedere l'ultimo esempio concreto in cui ci si sprofonda un attimo dentro perché praticamente dunque voi avete visto come si fa a dare un comando se unite i pezzi con la prima parte del seminario quella di corpo lunare che abbiamo già fatto allora voi inizierete a capire come si fa a dare il comando al proprio corpo lunare affinché lui vi manifesti la cosa che volete manifestare io non posso mettere ora insieme tutti i pezzi per voi perché allora sarebbe troppo, cioè sarebbe proprio dissacrare la conoscenza, diciamo così. E infatti non lo faccio, però sappiate che qui i pezzi ce li avete tutti. Se voi li unite non avete la fattura per manifestare qualcosa, no, questo non ce l'avrete, ma diventate diversi, completamente diversi. Vi risvegliate completamente alle forze che avete. E allora qui non ci scrivono più gli altri, qui ci scrivete voi. E nessuno psicologo o psichiatra vi aiuterà mai, eh. È un incontro con... Che ne so, con la propria ombra, non lo so come dire. Ci sono tanti modi, no? E... È una cosa anche molto individuale, no? A fin fine. Quindi... Guardiamo un attimo, un'altra volta, l'appunto. Se ho detto tutto, mm -hmm. reagisce agli stimoli, il nefesh. Infatti, l'altra volta abbiamo parlato anche di programmazione psichica del corpo lunare volontaria. Mm. Sì, ecco, questa, questa cosa, questa, sì, piccola sottilietta non ve l'ho detta, però ve la dico. Quando il nefesh lo incontrate, è selvaggio? Quindi non è, non è una cosa che dici la prenda alla leggera, no? È molto selvaggio. E poi lo sapete tutti, che fino a quando magari te ne allontani, tieni chiuso il vaso, è meglio perché non soffro. Quando poi lo apro davvero, rischio di soffrirci come un cane. Lo sapete tutti. Quindi quando il nefesh si presenta all'inizio, è in forma di nefesh behamit cioè il nefesh bestiale. Però, quando viene purificato, e questo accade da sé, perché voi portate per la prima volta la potenza del sole, lo fate discendere fino... Avete presente quei, quelle immagini alchemiche in cui vedete il sole? Che discende dentro l'acqua. Ditemi se l'avete mai vista. Un sole che discende dentro l'acqua addirittura fino a depositarsi sul fondo. Avete mai viste queste immagini alchemiche? Oppure anche oro, che va in fondo, le vedete nel fondo dell'acqua. E poi addirittura a volte si vede una colomba, un uccello che sta discendendo giù. Sì, sì, sì, no. Non importa, vi metto anche questa su, sulla pagina, così almeno non è, non è un problema assolutamente. Ve la metto. Allora, è il significato di questo, di cui stiamo parlando. Ma dopo un po' che vi siete conosciuti, cioè che avete conosciuto le forze che vi compongono, quindi, non solo inizierete ad acquistare potere, perché... Tutte queste cose intricate che vi rimangono nel passato, che vi stanno togliendo potere in realtà. Cioè, se ne stanno trattenendo loro, perché voi per poterle sostenere ancora, state continuando a dargli potere di potersi sostenere. Ecco che questo potere, quindi il Ka, vi viene a voi. Vi torna a voi. Smettetela di vedere le cose in un modo troppo personale scavate dentro, fino in fondo, osservate come fosse un animale selvaggio che voi vedete quasi davanti a voi e amate. In qualche modo, comunque, conoscete, chiedete cosa vuole, come mai. Allora, così dovrete fare. Non che dite, oh, questo lato di me è troppo pesante. Se partite così, non è più la pratica che abbiamo fatto e non è più la conoscenza del nefesh. Ve lo ridico? Se partite dicendo questo lato di me è troppo pesante, questo lato di me è troppo allora non ci avete più capito nulla. Siete ritornati nella psicologia, allora non è più uh, scienza percettiva. È diventata... <ride> non... Ma poi non ci fate nulla, è come il coso che si morde la coda. Cioè, il cane che si morde la coda eh, non è nulla quello. Non è nulla, capito? Quindi, non fate così. Quando... Il cavallo si inchina ai vostri piedi, ecco che diventa un Nefesh Elohit, cioè divino. Questo è il vostro Pegasus nei greci, no? È questo che significava. Solo che, naturalmente, le cose venivano dette poi da Maestro Discepolo non è che però sotto gli occhi di tutti i simboli rimangono. Cosa può permettere all'uomo di raggiungere il, il mondo degli dei? Il Pegasus. Ok? Quindi da Behamit diventa Elohi. Um... Ok, questo l'abbiamo già detto, c'è un'ultima riga, ah, se sì. Allora, sì, quindi in base a quello che vi ho appena detto, vedendo la cosa però, addirittura in un'altra maniera, perché vi ho detto che non vi fate pregare, si possono dire in diverse cose, in diversi modi, scusate. Allora, si potrebbe dire tranquillamente che i, e, dunque, il nefesh è qua, no? Poi, i Ruach e i Neshamah eh, sono accessibili all'individuo solo quando il Nefesh è sviluppato e purificato. Ecco che qui invece iniziano le iniziazioni della coscienza. E allora sì, che ci arrivi. Però se non superi l'inizio, non potrai mai arrivarci. Però questo non, non è una cosa che che cioè, non è legata a questo seminario, in effetti, no? Ok? Però va da sé che voi avendo, cos'è legato a questo seminario? Che voi avendo più potere disponibile, perché il nefesci vi dà il potere, questo vi dà, vi dà il potere, vi dà la vita, vi dà la forza agli organi vitali, alle vostre decisioni e alla vostra parola. Altrimenti se siete solo ruach, non ha senso, capito? Tante immagini si potrebbero vedere, no? Eh, Dell'albero, no? Con le radici, col tronco, con le foglie, i fiori, i frutti, cioè fatele voi queste cose. Mm? Ehm, penso che qui le slide le posso chiudere. Vi dico un'ultimissima cosa, poi si può... <ride> si può chiudere per adesso? Ah, eh, no, niente, che vi darà potere di manifestazione. Questo è il discorso. È eh, cavolo, questo è il discorso. Ad esempio, io faccio sempre l'esempio dei soldi perché, perché mi è capitato a parte che mi chiedete tutti questa cosa lì. Ma mi è capitato tante persone che vorrebbero essere ricche, avere tanti soldi, però poi se loro pensano che ehm, i ricchi sono disonesti. I ricchi sono uh, sbagliati tutti i ricchi sono sporchi cioè, allora il denaro è sporco il denaro è illegale mi spieghi come secondo voi come potrà mai fare questa persona a guadagnare davvero tanti soldi secondo voi è mai possibile guardando un attimo solo le forze senza nient'altro secondo voi è mai possibile assolutamente no, ecco, no. Ma lo sapete ora perché? Perché il loro ruach continua a dire, voglio i soldi e se li dici che non è vero ti dicono, come no? Sono pronti anche a ucciderti se vuoi. Voglio sì i soldi, ma che dici? Non voglio essere ricco, ma che cavolo dici? Ma cosa dici? Non è vero, guarda, lo voglio, come no? Lo voglio, ma chi comanda il potere è qui. Capite? Il loro nefesce o oh, rema contro è così, è proprio così e questo succede per ogni cosa nella vita. Ecco perché vi dico: montate a cavallo, lo vedrete, le cose accadono poi da sole perché voi avete potere. Le cose non accadono quando non avete potere di farle accadere, punto. Il loro ne ma contro. Pensiero autolimitante. Non possono trarre ciò che disprezzano. Esatto, perché non pensiero tanto, ma il loro pensiero sarebbe... Il loro pensiero, sai, il loro pensiero è voglio essere ricco. Questo è il loro pensiero. Voglio essere ricco. E se glielo vai a domandare, e sono così... Com'è? E sono un po' inchiodati, proprio che non... Riescono a essere testimoni di quel che stanno dicendo proprio, no? Allora, il loro pensiero è questo. Voglio essere ricco, come no? Però poi mi dici una cosa giusta, non possono attrarre ciò che disprezzano. È quello, è viscerale, non è mai il pensierino. Eh, ma forse i pensieri non servono a nulla. È questo che manifesta. Le viscere, le profondità della natura. Perché te non devi andare a contattare cosa pensi della natura, no, devi andare a contattare la natura, le forze, i Queste, for le forze degli dèi della natura vere, perché te vuoi che si manifesti. No? Ecco perché il ruach non funzionerà mai, se il nefesh... E ricordati che, ricordatevi che il nefesh in realtà non fa mai scelte sbagliate, eh. È come un animale selvaggio, lui va alla sopravvivenza. Ma lo sapete una cosa? Meno male che mi avete fatto venire in mente questa cosa, perché ve la volevo proprio dire. Il Nefesh, a qui che è? Quando Ruach e Nefesh sono ben allineati, si riesce ad imprimere il corpo lunare: esatto, e ti ci rimane, ti ci rimane, ecco perché manifesti. Non solo lo imprimi e basta, no? E poi dopo due ore è già svanito. Ti ci rimane perché c'è tutto questo cavallo che è con te e morirebbe prima che ti sparisce quello che vuoi, no? Per dire. È un comando profondo, esatto. E il comando del mago è sempre di questo tipo. Perché si usa nella ritualistica anche la voce profonda sempre? Oppure la vibrazione profonda dei nomi? Perché? se no metà di te stesso se ne rimane a casa, via non è nel rituale bravo, sì quando usi un nome divino per ottenere qualcosa lavori sul ruach no, non lavori mai sul ruach Alme cioè per far manifestare qualcosa per muovere le cose te muovi tutto nel nefesh però colui che si accorge di cosa sta accadendo è ruach capito? Ecco perché poi si sviluppa Neshama, perché te stai conoscendo ciò che non conoscevi, ti stai svegliando a te stesso. E poi guarda il caso, ti giri eh, e te sai cosa quello pensa, e te cominci a vedere i colori intorno alla gente, e te cominci a vedere i filamenti che non sono vene, ma sono eh, tipo vene eh, fatte di luce, via, eteriche, diciamo, no? E eh, Però insomma, gli fai una cosina così, e la persona gli è passato il crampo, non l'ha nemmeno toccato, l'hai solo stata un centimetro dal corpo, no? Neshamah, la coscienza. Quindi buona parte del lavoro sta nel purificare e conoscere le pulsioni del nefesh, guidati dal ruach. Beh, certamente noi vogliamo arrivare affinché il corpo lunare ci porti a manifestazioni. Questo qui era il seminario, no? E queste due serate. E questo è il modo per farlo. Poi ci sono modi indiretti, potete fare pratiche, lavori, esercizi, ma anche quando si fa un rituale per manifestare, quello che accade è questo. Cioè, il ruach è colui che sta facendo il rituale, e voi che siete lì che fate il rituale. Però muovete le forze, giusto? E quindi, per esempio, potete o semplicemente muovere le forze naturali, e quindi il vostro nefesh viene convinto perché avete fatto il rituale oppure vi aiutate con altre intelligenze che vi vanno a muovere il nefesh ed ecco perché vi si materializza la cosa perché ricordatevi che nefesh nel microcosmo siamo d'accordo ma regni lunari mondi lunari nella natura quindi non è solo il vostro nefesh ma è anche proprio lo strato lunare dell'esistenza. Ne abbiamo parlato tanto nel, nell'altro video, no? nel seminario dell'altra volta. Mettete pie, i pezzi assieme, vi ho detto. Non è solo, dici come, il mio Ruach, cioè, perché loro vivono lì. Loro vivono nei mondi lunari e quindi ti cambiano il lunare ed è lì che ti dicono cosa deve manifestarsi, eccetera, eccetera. Si può dire che il nome divino altri la perfezione del nefesh, ma certo, è certo. Infatti i nomi divini servono a questo, o a comandare gli altri nefesh, quindi le altre entità. Quando si chiama anche un angelo, prima si parte con nomi divini perché sei sotto il comando così. E poi chiami l'angelo che ti pare, capito? Ehm... Però certamente anche semplicemente vibrare i nomi divini, vibrare, vibrare. Ti va proprio a cambiare quello il nefesh con un comando che ti viene dal Neshamah dall'alto, dal divino da Azilu, perché i nomi divini sono su Azilu, gli arcangeli sono su briah, creazione, eh, gli angeli sono su yezirah, e qua ci siamo noi. Ok, e anche i gin. Ok, carissimi. Quindi. Questo è <ride> il concetto. Eh? Lo so che ci sono tante cose, però poi insomma vi metto anche la registrazione apposta e, e vedremo. <ride> ok, uh, Ah, vabbè. No, perché è scritto sì, molto figo, no? E io invece avevo pensato, avevo ah, letto, sei molto figo, no? E ero già partito, wow! E invece sì, molto figo, vabbè. Ok, va bene. <ride> Allora, carissimi, io lo so che c'è tante cose, lo so, <ride> però voglio fare un ultimo azzardo con voi.